Ciao, sono Marco, sono a passeggio col fedele amico a quattro zampi in questa mattinata calda, anche se è mattina molto presto. Voglio condividere con te un pensiero che ho fatto riguardo l'umiltà, cosa che ritengo di valore inestimabile. Sono state date diverse definizioni di umiltà e probabilmente quella che preferisco è l'umiltà, è l'utilizzo ottimale del proprio ego però ne ho trovata un'altra che forse potrebbe essere molto calzante e voglio condividerla con te, magari la mettiamo in discussione insieme, ne parliamo l'umiltà potrebbe essere il giusto equilibrio tra quello che sei e quello che mostri ecco, potrebbe essere questo secondo te? non so, a me sembra una buona definizione perché essere umili non significa essere inferiori significa semplicemente avere quel giusto equilibrio no? tra quello che sei e quello che mostri, così mi viene, non so, voglio metterla in discussione insieme a te, non so se sei d'accordo, fammelo sapere, magari scrivilo nello spazio dei commenti, a me non può che far piacere avere un tuo feedback, un tuo raffronto, così magari riusciamo ad arrivare a un qualche cosa insieme, ci lavoriamo insieme su questa cosa, a me non resta che salutarti, io continuo la mia passeggiata, è parecchio che non passavo su questo pezzo di territorio e vedo che... La verdura è cresciuta di molto, sembra veramente di essere in un paesaggio da film, eh, anche perché è cresciuta ma si è seccata parecchio. Io continuo la passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe che soffre il caldo anche lui, si vede. Adesso arriviamo alla fontanella e beviamo entrambi, non lo, non lo stresso tranquillo, tranquillo. Ti saluto con un abbraccio, fammi sapere, ciao!